Ritrovati nell'angolo, <ride> chiamavano così, del frate. Insomma, eh, l'ultima volta abbiamo parlato in maniera molto generale eh, di queste forme di divinizzazione che sembra la cartomanzia, la chiromanza, l'esoterismo. Eh, occultismo, spiritismo, tutte queste cose che riguardano a, riguardano a mare, riguardano a dei riti che viene proibito assolutamente dalla Chiesa, perché non è la nostra religione, non è essere cristiani, è vendersi a male. Se il dono della vita è prezioso, se la vita stessa è la cosa più bella che ci possa essere, non bisogna cadere in queste cose. Ma vediamo più che altro eh, la pericolosità di queste cose. La magia come atto volamente illecito. In cristiano, come diceva, non può accettare la magia perché non può accettare di posporre il vero, vero Dio alle false credulità. Allo stesso modo non può accettare di, di tenere la sua vita sia dominata da forze occulte, rappresenta una colpa gravissima per i credenti. Guardate anche per le altre religioni, eh, il mare esiste in altre forme, in altri modi, ma esiste. Eh, non è solo nella religione cristiana, maggiormente nella religione cristiana, ma in tutte le religioni, come diceva il cante esorcista, esiste il mare, in varie forme, in vari modi. Da chi dobbiamo eh, allontanarci, allontanarci e allontanare. Qual è l'azione di Satana è la possessione? La possibilità che qualcuno sia sottomesso alle forze del male, per, perfino a Satana, è un dato attestato in diversi modi nell'esperienza, nella conoscenza di fede della Chiesa. Occorre ricordare che Satana è in grado di interferire con la vita dell'uomo ad un duplice livello, vediamo, con un'azione ordinaria tentando l'uomo a male e con un'azione straordinaria permessa da Dio, in alcuni casi per ragioni che egli solo conosce. Ricordate una cosa importante, che Dio non permetta, se lui non vuole, che il male si possa disturbare questo secondo livello di azione si manifesta in svariate forme ad esempio come disturbi fisici o esterni come si può constatare in alcuni fenomeni delle vite dei santi, o infestazioni locali su case, oggetti o animali come come ossessioni personali, ossia pensieri o impulsi che gettano in stati di prostazione, disperazione o tentazione di suicidio, oppure come vessazioni diaboliche corrispondenti a disturbi e malattie che arrivano a far perdere la coscienza, con virazioni o pronunciare parole in odio a Dio, a Gesù e al suo Vangelo, a Maria e ai Santi oppure come possessione diabolica in quale lo fa parlare o agire come vuole, senza che la vittima possa resistere e chiaramente la situazione è più grave. Senza farsi prendere troppo dall'essere suggestionati, questo fa capire questi sintomi effetti che dicevo. <fie> sono quelli insomma che una volta iniziati il caso si può capire se veramente di frusso maligno c'è eh, come i tanti casi di esorcismi eh, tanti eh, ce ne sono ma pochi sono quelli reali altri sono solo livello o psicologico o di suggestione oppure di sensazione eh. ma una volta analizzata si vede che non è così perciò non è che bo, ogni piccolo eh, uh, atteggiamento che facciamo può ricordare questo no Fa, facciamo attenzione proprio a queste cose qua Cos eh. esattamente la magia Essa si fonda su credere nell'esistenza di spiriti che operano nel mondo. Si ricorre a mago anche per confidargli delle angosce. e chiedere un successo in affare o in amore oppure che torca il malocchio. Il giudizio dottrinare nella Chiesa Cattolica sulla magia e stregoneria è in linea quanto insegna la sagra scrittura ma il successo la voglia di essere un qualcuno far bene le cose essere apprezzati essere famosi essere qua c'è il pericolo dell'influenza dell'influsso del male, perché ti distoglie davvero bene eh. non voglio dire come i santi no? che per combattere in mare si dispezzavano facevano penitenze astinenze eh, per allontanarsi dal mare però dobbiamo sapere che il cuore attaccato a queste cupidigie perché si fanno sentire bene si fanno sentire importanti possa allontanarci davvero bene, davvero davvero successo dell'anima, la pace interiore, la felicità, la gioia del vivere, dello stare insieme, del comunicare le cose celesti. Le tecniche che usa l'occultismo per attirare i giovani. Dalla musica al condizionamento psicologico. Fate attenzione a questi tranelli, come i carri cupi rock satanici. Ogni Oggigiorno, gli studi sulla psico umana hanno portato a significative scoperte su come si possa influire sugli altri senza che questi se ne accolgano, facendoli credere che essi siano i protagonisti delle proprie scelte. Questo accade con il mondo dell'occultismo. La persona si trova in difficoltà e che ha un sperato bisogno di aiuto. In questo stato di bisogno viene avvicinata a persone senza scrupoli, che la inducono a compiere gesti, digi, preghiere e o accertamenti accettare amuleti, braccialetti e quanto più ne ha più si può avere eh, da indossare o da bere o da usare una persona è così condotta a sviluppare la convinzione che quel gruppo nel quale si trova è il sole che possiede la forma formula per la felicità nel quale può salvarsi. Dicevo una volta scorsa che l'unica formula felice, l'unica gioia della vita è la preghiera vera, umile, fiduciosa a Dio attraverso i Santi, attraverso Maria Santissima. La preghiera preghiera che apre il cuore a Dio, io mi rivolgo a Dio e lo sento come mio padre, lo sento come colui che veramente mi guarisce, mi capisce, mi comprende, mi aiuta, mi solleva, anche se non sembra di per lì cose che non fanno queste cose qua, le cose uh, del male, che apparentemente ti fanno sentire uh, gioiosa, ti fanno stare bene, ma allo stesso tempo ti stanno, eh, ti stanno eh, facendo morire l'anima. Facciamo stare molto attenti a, a questi tranelli. Eh. Ma cosa succede se si disobbedisce alla guida o al gruppo? Si può essere sottoposti a minacce psicologiche, a questo punto una persona che è già in preda al bisogno, quindi fragile psicologicamente. Se uno cerca queste cose, si vede, diciamo, perseguitato eh, eh, da queste cose. Tu già sei ferito, loro finiscono, ti colpiscono ancora di più e ti fanno proprio credere che sta per finire tutto. Eh. Oggi, nei confronti dei ragazzi, stiamo assistendo ad un bombardamento da una serie di messaggi che li portano a simpatizzare per la magia nelle sue diverse espressioni. Sono messaggi che arrivano dalla musica, dalle discoteche, da certe riviste per adolescenti, dalla televisione e da e da altri mezzi di comunicazione è vero, se uno vede tante scene, tanti video, tante comunicazioni e non vengono prese come bisogna prenderle, eh, eh, si può cadere in questa trappola. Perché poi questa cosa misteriosa di sapere, di conoscere, di, di provare la mente comincia a farsi la sua strada eh. una cosa è studiare alcune tematiche ma solo studio cioè questa eh, conoscenza come può come, eh, come può succedere questa cosa come può avvenire eh, però un'altra cosa è che da pratico, eh, dico vabbè, tanto io non ci credo, non può succedere niente, no? Attenzione, eh, qua bisogna stare attento. Mi faccio troppo prendere dal, dallo sprovvisto. Che succede mai? Per vie misteriose può capitare un qualcosa di, di scoveniente, insomma. Eh, che concludo dicendo eh, anzi proclamando il brano del Deuteronomio che dice riguardo alla divinizzazione dell della magia quanto sarà entrato il paese che il Signore il tuo Dio gli dà non imparerai ad imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinizzazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta agli spiriti, né chi dice la fortuna, né il proamante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose a motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore il tuo Dio sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te tu sarai integro verso il Signore Dio tuo non confondiamo i vari Dio eh. Non confondiamo la divinizzazione come gli antichi greci. quelle diviniziazioni divinizzazione si sulla morte di tutti i Dei, nessuno più li prega. Dio è sempre esistito, esisterà sempre e interverrà sempre per coloro che veramente lo amano e lo vogliono seguire. Ricordiamoci che la vera felicità, la vera salvezza, la vera consolazione, la vera speranza è Dio. La preghiera, i sacramenti. Non ci sono altre forme a di fuori di queste che fanno sentire bene. Pace. Eh, bene. <susurra>